Abbiamo visto che orientarsi significa avere come punto di riferimento la nascita del sole a est, cioè a oriente. Ma proviamo a chiederci, quando il sole non c'è, di notte, come è possibile orientarsi? Di notte erano le stelle che permettevano, agli antichi di individuare la propria posizione e di capire in quale direzione dovessero procedere per raggiungere la loro meta. Le stelle insomma guidavano la strada, erano un punto di riferimento anche loro, tutte no, bisognava trovare un punto di riferimento fisso. Il punto di riferimento fisso in questo caso è quella che viene chiamata la stella polare, una stella che sta sempre nello stesso punto del cielo. La stella polare si trova guardando l'ultima stella dell'orsa maggiore, che è più luminosa, tirando una linea dritta verso l'ultima stella dell'orsa minore, che è anche chiamata piccolo carro e avendo così la posizione della stella polare, perché è importante questa stella? Perché occupa sempre lo stesso punto del cielo e lo occupa nella direzione del nord, perciò ogni volta che noi riusciamo a individuare la stella polare sappiamo che da quella parte c'è il nord. Anche stavolta, nel corso del tempo, però, ci sono stati dei cambiamenti. Sono stati, per esempio, inventati degli strumenti. Lo strumento più efficace, più importante, si chiama bussola. La bussola ha un piccolo ago magnetico che punta sempre verso il nord, perché è attratto, abbiamo visto, dalle forze magnetiche della Terra una volta che siamo riusciti con l'aiuto della bussola e del lago magnetico a individuare da che parte è il nord possiamo allora individuare gli altri punti cardinali a destra l'est a sinistra l'ovest e dietro di noi il sud inoltre notiamo che sul quadrante della bussola è disegnato una figura, è disegnata una figura che oltre ai punti cardinali riporta anche delle direzioni intermedie. Questa figura si chiama rosa dei venti perché permette di individuare i venti. Quindi per spostarsi sulla terra nello spazio è sufficiente questo? No, non è sufficiente orientarsi, non basta da solo. Immaginiamo, ad esempio, di essere un comandante che ha la sua nave ferma nel mar Mediterraneo. Immaginiamo che questo comandante abbia la nave ferma sulle coste dell'Africa e che si debba spostare, che voglia spostarsi, verso la Sicilia si deve spostare verso nord. Ma quanto è esattamente lo spostamento che deve fare? Qual è la posizione esatta? Ecco, per andare da un punto all'altro nello spazio della Terra non basta solo orientarsi. Bisogna invece anche poter conoscere l'esatta posizione di quel punto sulla Terra per ottenere questa informazione, i geografi, come abbiamo già visto, hanno tracciato delle linee immaginarie, un reticolo immaginario, fatto di linee orizzontali e verticali, curve e perpendicolari tra di loro. In questo modo, se noi disegniamo un punto sulla Terra, lo possiamo individuare, attraverso la linea orizzontale e attraverso la linea verticale che attraversano questo punto. Queste due indicazioni si chiamano coordinate geografiche. Ricordiamo poi che la principale linea orizzontale tracciata dai geografi ha un nome e si chiama Equatore e il principale meridiano ha un nome e si chiama Meridiano di Greenwich. Le coordinate geografiche ci danno quindi l'esatta posizione di un punto sulla Terra. E questa esatta posizione ha un nome. Si chiama latitudine se noi misuriamo la distanza di un punto della Terra partendo dall'equatore. E si chiama invece longitudine se noi disegniamo la distanza di un punto sulla terra a partire dal meridiano di Greenwich.